Allora, io ehm... cerchiamo di. Sì, faccio. Scusate se mi sono dilungato. Allora, io volevo farlo. Voglio, secondo me è importante fare qualcosa sul bilancio perché anche noi consiglieri non sappiamo assolutamente niente. Quindi, se facciamo un'iniziativa che è aperta alla cittadinanza, in cui spieghiamo i contenuti del bilancio, in cui ispiriamo eh, dove eh, l'amministrazione intende spendere i soldi, eh, secondo me è... torna utile. Eh, sono fortissimo sul discorso Expo in cui magari in effetti ci vuole qualcuno che vada dentro a fare uno studio proprio sul dettaglio, su quali sono i capitoli di spesa e che cosa stanno spendendo e che cosa arriverà alla cittadinanza dopo tutto. Eh, secondo me noi come, come, come mh, consiglieri, come consiglizzarono avere degli obiettivi comuni che ancora non abbiamo, Nel senso che abbiamo. Abbiamo aderito all'azione um, legale sul PGT, ma non abbiamo più parlato, non abbiamo sensibilizzato la gente, e quella cosa dice di tornare a conto, perché non, è, non abbiamo uh, lavorato in quella direzione. Sì. Abbiamo sì. fatto partire eh, il discorso della sicurezza sui mercati, c'è cioè l'abusivismo, c'è cioè la mancanza proprio di sicurezza, non possono passare mezzi, pubblici, mezzi di, di, di, di soccorso, soccorso all'interno. Io, noi siamo, abbiamo fatto delle eh, sopralluoghi proprio in questi mercati, secondo me bisognerebbe lavorare in quella direzione, e la sicurezza intorno alle scuole, proprio dal punto di vista del, dei, dei bambini e dei, dei ragazzini che vanno a scuola, cioè la sì, proprio sugli studi dal punto di vista della viabilità e poi e il ricevimento delle, delle direttive europee per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico e l'utilizzo dei cellulari l'Europa è stata molto chiara e noi ce ne stiamo spartendo le palle, le ne stanno facendo tutti i colori e, e poi bisogna parlare anche un po' del referendum deliberativo, cercare di avere una, una direzione comune in questo senso e l'ultima cosa è come comunichiamo tra di noi, secondo me è, è, a, a, per me è un problema non riuscire a parlare con i consiglieri o continuiamo in questo modo qui oppure, eh, non so, speriamo se c'è un'alternativa o leggiamo di più mail, non so, quello è, secondo me, fondamentale. io non dico che tutti i giorni bisogna avere le risposte, però ci sono eh, argomenti su cui, su cui proprio non, non c'è discussione, qualcuno lancia l'argomento, delle emozioni, dei libri, o, o eh, in domande, però eh, non ci sono risposte, basta. C'è che di essere veloce, una cosa fondamentale che mette insieme quello che diceva Mattia, che era un po' anche, cioè, mi, mi sento un po' una proposta che avevo, avevo lanciato qualche mese fa anch'io, le comunali 2016, come governeremo la città? E il problema è che guardandoci in faccia adesso noi non governeremo un cazzo, ma proprio perché ci manca la capacità di farlo, cioè nel senso, non abbiamo, cioè, vediamo, e, e questo si lega con il coordinamento tra i consiglieri effettivamente siamo l'armata branca leone, su questo dobbiamo prendere atto qual è il problema? il problema è uh, se uno vive o meno di consigli di zona e consigli comunali cioè, la, la, la, il punto principale è questo, che nessuno di noi lo fa a tempo pieno cioè, sarebbe, è, è, quindi è improponibile, quindi magari, o cerchiamo di convivere con l, l, diciamo il precariato di questa occupazione e vediamo di trovare una strada. E uno dei modi è pensare alle elezioni, vedere come le persone possono sentire dentro questo governare la città che è un po' semi volontariato e si lega anche al fatto che purtroppo gli attivisti, no? se devono correre dietro qualcuno, cioè un parlamentare, un consigliere regionale, un consigliere comunale, un consigliere di zona, corrono tutti dietro il parlamentare. Per cui secondo me dobbiamo anche un po' eh, demolire questa gerarchia del... non dico di elevare di i consiglieri di zona, no? non è questa la questione, ma, un po ma bilanciare le cose perché comunque il governo amministrativo che parte da Roma e o finisce in zona 5, 9 o zona 1 dovrebbe avere pari dignità se non diciamo in ordine inverso a come eh, lo, lo viene concepito. Per cui, è cruciale e si rega un po' con quello che è, non so se sto facendo filosofia, se per questo sto dicendo enormi minchiate, però credo sia questo il nocciolo della questione: ribaltare anche l'importanza di, diciamo, di questa gerarchia in modo da far interessare gli attivisti alla cosa pubblica. Cioè, per me dovrebbe essere naturale, però eh, sappiamo benissimo che non è così. Uh, e quindi su questo poi si riallaccia tutto il discorso abolizione consigli di zona no? Però no, per, vi, per me pensate, per cui dieci persone ma si occupano ma per me e entra entro. in questo discorso perché l'abolizione dei consigli mm -hmm. di zona si, si allaccia al discorso delle città metropolitane cioè o si fa davvero un decentramento passando dalla città metropolitana oppure non stiamo facendo nulla. Però sappiamo che è una cosa che non si fa dall'oggi al domani. Supponi che noi dovessimo eh, proporre la, la mozione di abolizione dei consigli di zona, verrebbe bocciata. Ma, ma sì, ma è un... cosa... Ok, quindi un, finirebbe, un, in, finirebbe lì come azione. Vorremmo, insomma, lavorare, dovremmo lavorarci di più per costruire qualcosa. Anche perché poi ci sono altre questioni che però magari poi se rifacciamo il giro magari ce ne, ne discutiamo in zona. Uh, Vincenzo sta ritirando su di nuovo la questione è inutile partecipare a certe commissioni quindi non partecipiamo e poi non votiamo certe delibere in commissione. però siamo un punto da capo dato che una commissione te la, te la fa, possono fare anche su più ordini del giorno no? cosa fai? Se ce n'è uno che ne vale la pena e due no cosa fai? non partecipi lo stesso cioè diventa un po' intricato un po quindi sono sempre delle idee che disegnerebbe entrarci dentro e attenzione una cosa che noi confronteremo, ci confronteremo in zona perché non ho capito bene se l'ultima questione è partita da scientologi o meno però attenzione che qui rischiamo di fare la parte non dico dei razzisti no. ma di quelli che non vogliono no, dire però è eh? italiano ah, perché cioè, se, se inizia a partire in questo modo diventiamo un po' okay e eh no te ne lasci codice per una iniziativa in questo caso ha suonato su quello su. che ho fatto il mondo Consiglio di zona delibera dove sto? No, no, no. Cioè, quello... il discorso sì, che sì, secondo, che si secondo si me bisogna fare è sul tempo noi avevamo fatto quelle statistiche su quanti ordini del giorno quanti punti dell'ordine del giorno sono sì. dedicati alle associazioni, cioè noi passiamo sì. 50-60% sì. dei punti di discussione sì. del di Consiglio di Zona a parlare di patrocini, patro, patro. E, eh, contributi, eh, iscrizioni di associazioni all'albo. Quindi va oltre questo discorso di dare i soldi, e proprio eh, l'attività principale sì. del sì. Consiglio di sì. Zona è niente. Noi settimana scorsa non abbiamo fatto il Consiglio di Zona perché sono finiti i soldi non ci sono punti da discutere e non abbiamo cioè non ci certo. sono soldi da erogare perché qualcuno aveva capito che non c'erano soldi per ma noi facciamo addirittura su quello che deve arrivare no, eh, no ma per dire quindi questa, discussione, questa, discussione, questa, discussione, questa discussione qua o la facciamo in modo sistematico e arriviamo a una conclusione oppure decidiamo che ci va bene così e continuiamo a lavorare come siamo però non, non lasciamo la lì lavagna e arriviamo a, una, a qualcosa di comune, cioè cerchiamo di... però Vincenzo, cioè, allora, le associazioni, se non riconosciamo che fanno un'azione gradita al territorio perché ritieni che sia negativo parlare di questo? In di zona. Ah, io, io, io ho delle priorità in consiglio di zona io ho altre priorità secondo me il consiglio di zona deve fare altri lavori non passare il 60% delle discussioni di un consiglio di zona a parlare di associazioni di, di perché non. se le associazioni perché... vivono nel territorio sono quelli più a contatto no con le persone persone ma Antonio è sproporzionato è sproporzionato è solo eh, su quello santa madonna ma perché lui e è una cosa non è più vicina a me è cioè ecco. dire l'associazione che ti fa un corso di scegliere poi sì, i disabili no, oh, sì, vale. sì. scusate tra sì. 5 minuti sì. Già... Sì.